Andiamo a vedere come facciamo a... Eh, vediamo se sono in diretta, perfetto. Diciamo, andiamo a vedere come si fa a, a modificare un utente da parte del redattore capo. Andiamo finalmente con l'utente. Redattore capo è il tipo di profilo. Redattore è nome utente, è chiaro? No? Entriamo. appena entra ci fa vedere in alto menu con scritto persone cliccando su persone si va a un pannello che ci permette appunto di gestire le persone adesso vediamo prima come si fa a elevare un profilo allora dunque per esempio qui abbiamo facciamo andiamo a vedere un esempio concreto esempio concreto può essere ehm, andare a vedere, di prendere un utente e dargli educatore expert, faccio per dire un insegnante che è interessato a gestire multi blog ha bisogno di essere passato da blogger expert a educatore expert chiaramente e questo è possibile infatti per esempio vi faccio vedere come si fa. Per esempio, io eh, vado ad individuare tipo place e facendo finta che tipo place sia un, um, un insegnante. Tipo place, prima se, secondo me, si cerca. Vediamo i risultati della ricerca se abbiamo tipo place, subito che abbiamo i risultati della ricerca. Ciao da tipo place, e clicchiamo su tipo place. A questo punto chiaramente andremo a modificare come modifichiamo il, modificando il ruolo, possiamo modificare la password quindi a questo punto abbiamo visto una cosa cioè andiamo a vedere una cosa che serve per tutte e due le funzioni. ecco che abbiamo tipo place abbiamo la modalità modifici abbiamo blogger expert noi lo mettiamo educatore expert clicchiamo qui sopra e gli cambiamo la password se andiamo qui sopra e mettiamo la password e confermiamo la password ecco che possiamo modificare la password salvando ora la password lasciamola fare andiamo e diventa educatore expert Vediamo, ecco qui, che diventa educatore expert. I cambiamenti sono stati salvati, a questo punto tipo place è educatore expert. Quello che è interessante è, invece, vi volevo far notare, che se voi andate come redattore capo, a voler modificare più password di più utenti in maniera organizzata e simultanea, serve passare dal codice isola. Ecco, per esempio, il codice isola, andiamo a vedere il codice isola. Come facciamo? Apriamo la pagina del codice isola, chiaramente questo lo può fare il redattore Capo poi in un tutorial successivo vedremo cosa può fare invece un utente di livello più basso per gestire utenti di livello più basso ok per esempio noi abbiamo qui andiamo a vedere per esempio mettiamolo con l'anno e abbiamo tutti i codici isola dal 2008 in poi se mettiamo anno di creazione il contrario, discendente non ascendente ci selezionerà i codici di profilazione più recenti. Per esempio, andiamo a vedere il codice di profilazione dei Carducci Massa. Si clicca su un codice isola. si apre la pagina del codice isola la pagina del codice Isola è particolarmente interessante perché sotto vedete ci sono tutti gli utenti allora io voglio ciò, ciò può succedere che io so che sta per andare in laboratorio il giorno dopo un educatore e, e, e ti ha mandato un'email dice guarda la volta prima avevo delle, delle persone dei bambini che si erano scordati della password allora voi filtrate in base al codice isola e cliccate con il tasto destro aprire una nuova scheda e aprire una nuova scheda e vedete che in alto si sono aperte in una nuova scheda le tab le schede dei due utenti vado su questo utente e vado su modifica vado intanto che si apre il modifica del primo utente vado sul secondo utente e vado su modifica Vado su di nuovo al primo utente che ha fatto a tempo a modificare, a creare la pagina di modifica e qui io non ho problemi perché posso andare a cambiare la password. Clicco due volte la nuova password, una volta più nota e faccio salva. Chiaramente il ruolo non glielo tocco perché mi serviva solo modificare la password. Poi vado qui e gli modifico la password e faccio salva. Ecco che abbiamo visto come fare a elevare il profilo di un utente singolo o modificare la password di un utente singolo ma se ci serve intervenire su più utenti singoli in maniera successiva e, e efficace possiamo partire dal codice isola.